La difesa dei diritti dell'uomo risulta molto importante a partire dalla dichiarazione universale per i diritti dell'uomo che fu appunto proclamata il 10 dicembre del 1948. È necessario quindi continuare a battersi per tutelare l'umanità intera a partire dalla manifestazione del pensiero oppure dalla libertà di espressione che purtroppo ancora oggi questi diritti vengono negati. I diritti dell'uomo rivestono una una relazione molto decisiva per quanto riguarda i rapporti con l'Unione Europea, quindi ed è importante che tutte le organizzazioni si eh, agiscono quindi, per tutelare e per proteggere le violenze che ancora oggi nel mondo eh, vengono commesse e tutte le ingiustizie che ne derivano. Il 10 dicembre del 1948 è la giornata mondiale dei diritti dell'uomo.